I del Sant'Antonino, questi confratelli che non portano la, la macchina, li mangono fermi e sono tutti gli altri, che qui sull'altare e vicino alla macchina del nostro santo patrono, solo i confratelli che portano la macchina. questa pioggia di, di, di, di... Carino, carino, è bello, bello, eh. oh, è bello, Ma bello, è bello, è fianco? Non girano gira. Adesso tutti i bello, è e si posizionano sulla bello, del Duomo a sinistra in fila indiana Parla, è assurdo. Tu che ma Yes. Yes. Va avanti, rotazione la L'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente. Donaci la tua misericordia, Padre. Donaci la tua misericordia, Padre. Perché manchiamo la menzogna dalla nostra vita e viviamo nella verità e nella giustizia. Ti preghiamo. Donaci la tua misericordia, Padre aspettiamo nell'ira e non diamo occasione al nemico di separarci da te, ti preghiamo donaci la tua misericordia Padre perché lavoriamo sempre onestamente e non facciamo parte a chi si trova in necessità, ti preghiamo donaci, la, donaci tua la tua misericordia Padre perché nessuna parola cattiva esca più dalla nostra bocca ma piuttosto parole buone, che possano servire per la necessaria edificazione, trovando a quelli che ascoltano. Ti preghiamo. Donaci la tua misericordia, Padre. Perché scompaia da noi ogni esprezza, degno, ira, maldicenza e malignità. Ti preghiamo. Donaci la tua misericordia, Padre. Perché siamo benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandoci a vicenda come tu hai perdonato a noi in Cristo. Ti preghiamo, oh, Donaci la, la tua misericordia a Al nostro Dio, lento a all'ira e grande nella bisogno. No. No. ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama Mite e umile di cuore insegnaci l'umiltà. O Gesù Mite e umile di cuore insegnaci l'obbedienza della fede per essere veramente liberi preghiamo Donaci il tuo cuore Signore O Gesù Mite e umile di cuore, insegnaci la compassione per patire insieme con il nostro prossimo. Preghiamo. Donaci il tuo cuore, Signore. O oh Gesù, mite e umile di cuore, insegnaci la mitezza per essere nell'amore pazienti con tutti. Preghiamo. Donaci il tuo cuore, Signore. O oh Gesù, Mite e umile di cuore, insegnaci la misericordia per perdonarci veramente gli uni gli altri. Preghiamo. Don, donaci il tuo cuore, Signore. O Gesù, Mite e umile di cuore, insegnaci l'amore Perdonarci fino in fondo a te, a Dio e ai fratelli. Preghiamo. Dona donaci il tuo cuore, o Signore. Gesù. O Gesù. Mite e umile di cuore. Santi, prendete ogni giorno la nostra voce nell'amore di Cristo. Santa lettera di San Paolo Apostolo l'amore la la di Cristo forse la tribolazione l'angolita la persecuzione la fame la nudità il spesso la raffare proprio come sta scritto cercando di il suo amore e la morte tutto il giorno siamo trattati come regole da il ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, perché tu, di colui che ci ama, io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principali, né presente né amici, né poterente, né a né tua né un'altra creatura potrà mai prepararsi dall'amore di Dio. Salvi nel tuo amore, oh Gesù. O oh Signore, concedici la grazia di seguire ogni giorno sul cammino dell'amore e della croce. Preghiamo. Egli ci salvi nel tuo amore, oh Gesù. o oh Signore, quando siamo in situazioni difficili, aiutaci a non cadere nella tentazione di lasciare tutto. Preghiamo. Mantieni ci salvi nel tuo amore, oh Gesù. O oh Signore, quando viviamo degli avvenimenti in cui non riusciamo a capire il significato e il mistero, sostieni e rendici capaci di accettarli, sapendo che tu ci sei sempre vicino con il tuo spirito. Preghiamo. Mantieni ci salvi nel tuo amore, oh Gesù. O Signore, donaci la grazia di riconoscere nella nostra e nella tua sofferenza la tua storia santifica. Preghiamo. Mantieni, Mantieni ci salvi per il tuo amore e Gesù. O Signore, ti preghiamo per i sofferenti nel corpo e nell'anima, per i bambini maltrattati, per i giovani senza speranza, le donne umiliate, e le famiglie distrutte, per i soli, per gli angosciati e per gli armonizzati. Preghiamo. Mantieni ci salvi nel tuo amore, oh Gesù. Oh Signore, quando portiamo la croce, o ci segniamo con essa, fa che ci ricordiamo a chi apparteniamo e testimoniamo la nostra coerenza con una vita che sa donarsi agli altri. Per amore, senza limiti, preghiamo. Mantienici ci salvi nel tuo amore, o oh Gesù. Al Signore, per amore del quale San Paolo e San Giordino hanno versato il loro sangue, cantiamo insieme, tu sei la mia vita. Grazie nel nostro cuore. parte retro di sé, contro queste cose non c'è legge, ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri, se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a essere veri discepoli del Signore che vivono la luce della sua parola. Preghiamo insieme, vieni Santo Spirito e rendici testimoni di Cristo Signore. <kahkaha> lenta. Lenta. Lenta. Eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, va bene no, no, no, no, no, no, no, Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, di. Preghiamo insieme Vieni Santo Spirito E rendici testimoni di Cristo Signore Vieni Santo Spirito, eredici testimoni di Cristo Signore. Con il dono della pietà, perché adoriamo Dio come figli che lo amano e ascoltano la sua parola, preghiamo. Vieni Santo Spirito, eredici testimoni di Cristo Signore per testimoniare la nostra fede anche nelle contraddizioni e nei pericoli, nei reddici testimoni di Cristo Signore. Paolo, qua. Ogni onore, ogni gloria, ogni nostro gesto di fede, di amore andiamo insieme che vai pure tu Ma dove vai tu vai lo io sono anche stesse le dita. Ma l'hanno agganciato? Ci sono i ganci. Sì, sì. così grande. Mm. Dico quando agganciamo la di quando la ganciamo noi,